Rieccoci di nuovo per i 5 esercizi base dello stretching alle gambe per l'arrampicata, e oggi voglio parlare di un altro esercizio che è stato, diciamo, chiave per la mia arrampicata e anche per la mia scioltezza nell'arrampicata, la farfalla sdraiata. Anche questo esercizio è un esercizio che consiglio vivamente di fare a letto, da abbinare con l'altro esercizio che era la gru, facendolo a letto. Sarà molto più facile entrare in rilassamento e quindi permettere al muscolo di distendersi, di, di allungarsi. Tra l'altro io spesso, la maggior parte delle volte, mi addormento facendolo. Ricordati di non mantenere più di 20 secondi l'esercizio e aspetta che la gravità faccia il suo tempo, faccia il suo lavoro. Quindi se le gambe saranno troppo aperte, voi piano piano aspettate che scendano. Se non scendono è uguale, scenderanno. Ecco nel momento che tu lo porterai avanti piano piano scenderà ricordati sempre che devi imparare a rilassare quindi è solo il rilassamento quello che ti permette di poter allungare il muscolo quindi 20 secondi non di più se anche a letto ti comunque ti scivoleranno avanti i piedi ci sono degli escamotaggi che poi ti faccio vedere ti posizioni sdraiato in questa maniera qua pieghi le gambe e metti le piante di piedi a contatto Ovviamente per chi è sciolto eh, è più facile, però è anche vero che uno si è sciolto fa cioè anche meno, meno senso farlo. Questo esercizio lo puoi fare anche più, per, puoi fare più di una volta, lo puoi fare anche due o tre volte. Tanto non conviene perché comunque mantenere il muscolo completamente disteso e rilassato, soprattutto prima dell'attività, se lo utilizzi per il riscaldamento, non fa bene perché se no, Tendi comunque a ridurre la reattività muscolare. Se i piedi ti scivolano avanti, allora ti metterai vicino alla parete. Non è, non è importante che le avvicinate troppo diciamo, al, al sedere, i piedi possono stare anche lontani, distanti. Se vi in avanti, allora trovate un fermo e vi posizionate con i piedi puntati verso una parete, un muro, qualcosa, un mobile, qualsiasi cosa che, che possa aiutare il rilassamento. E mantenete 20 secondi. La prossima volta ti spiegherò il quinto esercizio che è l'esercizio più complicato e più complesso, molto importante per sciogliere non solo le gambe ma anche il bacino, cruciale per liberare il movimento del, del corpo e permettere la maggior parte dei movimenti di farli in scioltezza. Ricordati di iscriverti al canale e a cliccare sul tasto campanellina così ti verranno notificati i nuovi contenuti. Alla prossima!